Ciao, buongiorno, come sempre siamo qui per fare il resoconto di quella che è stata la nostra mattinata di questo martedì mattina Beh, come sempre inizio a ringraziarvi perché siete stati tantissimo e poi perché veramente abbiamo chiacchierato su quello che è stato il mistero, È eh, partito da me, dal fatto della, che avrei voluto insomma raccontare eh, i gialli di eh, Carlo Lucarelli, ma eh, insomma devo prendervi degli appunti, quindi lo faremo nelle prossime volte, ma dicevamo è tutto è partito da una notizia che avevo letto. Eh, proprio ieri legato a uno dei castelli più infestati d'Italia che è vicino, no, è il castello eh, della rotta vicino a Moncaglieri, siamo vicino a Torino. Mm -hmm. Da lì mi è venuta eh, così l'idea di chiedervi se eh, insomma i luoghi eh, dove abitate eh, ci fossero stati così dei, dei, delle storie curiose, delle, ehm, dei misteri, ecco, e da lì come si dice avete scatenato l'inferno. <ride> Sì, perché veramente mi avete raccontato un mucchio di storie, anzi mi sono fatta anche il Proveboria. Eh, ad esempio.. Mm vabbè, maestro Domenica Goriglia ha parlato del palazzo vicino al castello chiamato Casa Sette eh, solo sette stanze, vi dimora eh, il fantasma della consentezza che si suicidò e siamo a Castellabate dove poi in realtà ha detto che c'era anche la storia di una sirena insomma, ne sono morti tantissimi lì a Castellabate eh, poi invece vediamo un po' Depeche Mod dice che ehm, eh, collegandosi a, al mistero di Carlo Lucarelli Dave Gran, Depeche ha detto il gatto è morto tre volte e si è salvato miracolosamente mamma mia sarà vero? sarà una storia? non si sa ancora ehm, invece un'altra eh, notizia, ah sì, Peter dice che aveva invece in casa una casa proprio eh, di suo nonno dove ogni volta che entrava, insomma, lui provava brividi, tra l'altro eh, aveva anche eh, avevano fatto andare un eh, esorcismo, insomma, eh, e poi però suo nonno era scappato, insomma, in quella casa non ci aveva più vissuto. Eh, ancora, ehm, avete poi, eh, vediamo un attimo, eh, no, perché avete scritto veramente tantissimo, ah, abbiamo parlato anche. Eh, come dice Megana Turista, la leggenda del fiume Ticino sul cerchio di San Maiolo dove sparivano misteriosamente le barche eh, dei, eh, dei turisti. E qui qualcuno ha detto: Ma come sparivano le barche? Secondo me, insomma, in qualche modo c'era qualcuno che faceva eh, dei dispetti. Eh. Eh, chi invece, è, ahimè, si è trovato. Uh, insomma a, a, a guardare in casa propria quando non c'era insomma sarà era tutto a posto e vedere invece passare insomma ahimè, eh, dei ladri che eh, forse in quel caso era meglio non vedere e poi ancora ehm, abbiamo raccontato Uh, vediamo un po' Depeche Mod dice per quanto riguarda gli UFO perché abbiamo parlato anche di UFO uh, ero ragazzino nel mio paese si levò una luce da terra uh, per poi sparire all'istante um, ancora invece Marco uh, Marco Scionte ci dice vi consiglio nel mio piccolo le montagne dei Carpazzi natura fantastica ci sono anche dei castelli bellissimi da vedere e si mangia anche bene ah sì, perché poi abbiamo parlato anche di viaggi perché Peter diceva che insomma a lui ha, mh, gli piacciono i posti. Tipo in Inghilterra, Scozia e Galles, dove ci ha fatto per 23 giorni anche il, la sua, il suo viaggio di nozze. Che ho detto, caspita, sono 15 giorni viaggi di nozze eh, e poi invece ha detto ho fatto anche il giro dei fari, bellissimo anche questo posto. Il giro dei fari quindi avete anche un po' consigliato qualcosa, poi penso di essermi perso ancora dei luoghi ma ad esempio Giuseppe Pizzigoni dice capisco che non è certo il periodo migliore per una visita ma dovreste andare in Ucraina a visitare a Kiev il museo della tragedia di eh, Chernobyl e beh, in questo caso insomma eh, sono sempre luoghi che eh, effettivamente lasciano anche un po' no? eh, la mare in bocca ehmè, ma eh, anche questo è storia e poi a proposito di storia quindi a proposito di libri eh, beh papà pa che ha ancora detto di eh, leggere la storia su Oria e eh, quindi il suo castello quindi andremo a cercarla e poi abbiamo insomma così chiesto o meglio mi è stato chiesto di consigliare dei libri e allora qui abbiamo chiesto all'esperto Claudio che ha detto che lui piace insomma cercare leggende, storie e quant'altro e lui ci ha consigliato ad esempio leggende popolari del Piemonte di Tersiglia, Gattociano o Fantasmi d'Italia di Pierluigi VII ancora aveva eh, suggerito Castelli Maledetti Piemonte Valle d'Aosta di Nico Valdi. e poi sì, su Torino insomma ci sono centinaia di titoli quindi che dire che dire cercando un po' quello che è stato anche eh, la nostra la nostra giornata eh, bene non mi resta che eh, darvi appuntamento a martedì prossimo e secondo me potremo rimanere come sempre ancora in questi luoghi misteriosi nei castelli eh, tra l'altro, a proposito del castello, io avevo raccontato il castello di Barge e anche avevo raccontato un albergo dimenticato ad Alassio sul canale Patro per cui se vi va andate a fare un salto, andate a leggere, si non solo radio, ma aspetto le vostre notizie curiose anche sui misteri e sui miti, come sempre imkalib libero.it, così avrò modo di preparare una bella puntata per martedì prossimo, magari legare anche qualche brano come sempre, che è eh, interessante e indispensabile nella nostra chiacchierata. Per cui vi abbraccio, vi bacio veramente, vi, vi auguro una buona settimana e ci vediamo martedì prossimo oppure su, eh, sul canale Patreon Simona Non Solo Radio. Grazie, ciao, ciao, ciao. ciao, ciao.